Benvenuti, buonasera, sono Sensei Maurizio Poli, eccoci qua, una nuova puntata, il tempo è aperto, come dico sempre, e la frase di inizio della puntata che è veramente particolare, seguiteci perché sarà entusiasmante. Siamo in diretta sul canale 231 del digitale di Well TV, Sky canale 810, in streaming www.weltv.eu e sulla pagina Facebook della TV Well TV e sulla pagina della Bushido Palestre. La frase per iniziare questa splendida puntata è Cercate di conservare sempre un lembo di cielo sopra la vostra vita Marcel Proust, il lembo di cielo delle palestre, delle arti marziali Siamo noi, benvenuti a un'altra puntata di Come la Luna del Pozzo E non sono solo, buonasera no, buonasera. buonasera Presidente, buonasera. buonasera Soche Buonasera Maestro Maurizio, buonasera ai nostri telespettatori come la luna, luna nel pozzo, l'occhio la vede ma la mano, mano, mano non la ferra. Nel 2021 abbiamo provato un po'. Poi, no? Esatto. No? Però io sempre, mi chiedo sempre come mai. C'è sempre, sempre da avere queste le trasmissioni. Le eh, eh, Teniamo un attimo di sospensione. Comunque oh, lo oh, sapranno oh, già oh, perché oh, sulle oh, pagine oh, social della Buscido Palestre c'è già la notizia. C'è già sui gruppi, c'è già una marea di auguri, <ride> buon compleanno, tanti, tanti auguri. auguri. Yeah. Ah. Basta, basta Presidente, <ride> il nostro Scian compie gli anni, anni 44 Eh non ci può dire dai 44 anni va bene Ah non gatti, 44 <ride> anni. Vedete la tenuta, molto aggress aggressive Stile, come era quello là che faceva così eh, eh. la nostra E poi vedo <ride> questi turma. Esatto, vedo questi stivali Conteschio Conteschio, guardate ah, Conteschio perché... Non so è un segnale per me, non so. non, so, non so. Comunque, questa sera la puntata è incentrata sull'Associazione Scuola e sì. Jiu Jitsu Bushido Palestra, è vero, Presidente? Sì, perché abbiamo deciso di. A puntate! A, di puntate di raccontare la nostra storia. Siccome... Tutta la storia dell'Associazione Scuola e Jiu Jitsu sì, Arte sì, e Cultura. Ci hanno chiesto, qualcuno dice, ma perché? Perché ogni tanto diamo gli spunti e vorrebbero che approfondissimo questa, questo tema. Quindi vedremo quando io e Poli avevamo i capelli. Quando avevamo i capelli, mai... io non ero ancora nata, quindi... Noi però eravamo già lì a rompere <ride> il maronso. E, e basta, quindi sto lavorando lacrimente perché chiaramente voi due non mi date mai una mano. Come no, ti diamo la spinta mai. iniziale. Presidente... Ho un ufficio pieno di carte, prima o poi le smaltirò tutte queste carte. Ti vogliamo bene, Presidente. Mm. Sei collegato? Sto oh, no, condividendo, condividendo, sto condividendo, Oggi sto condividendo. È lunedì 25 gennaio, ore 18.40 19.40 19.40, quindi siamo in rigorosa diretta. Okay. Volevamo ricordarvi che i nostri colleghi, amici, collaboratori giovedì, giovedì saranno in diretta dalle 18 alle 19. Quindi salutiamo. Giacomo Spartaco, Bertoletti e Daniele Scala Perché maestro Maurizio Giovedì avremo ospiti in studio Chi? Niente un po' di meno che il dottore Amorosi eh? Responsabile eh. fisica del settore jiu Ah però Non perdetevi la puntata di giovedì Ma tornando, tornando loro, a noi giovedì, ci cosa da, Partiamo con il logo Vediamo questo logo che l'abbiamo già visto mille volte Però rivediamo ah, eh, Eccolo la tigre qua. È il Drago la tigre: il giorno e la notte. Che il si cerchio prende. della vita il maschile e il femminile. E qui l'eterna lotta tra i due mondi: maschile e femminile. Eh, ci siamo? ci siamo Mi piace sotto lo stemma ideogramma giapponese Kamo: stemma di famiglia un po' rappresenta. Tema di famiglia. Cosa intendi con stemma di, stemma famiglia? di famiglia, è questo logo con questo ideogramma racchiude tutti i nostri familiari. Noi siamo eh, parenti veramente, ma tutti i nostri iscritti diventano parte integrante di questa famiglia dove noi insieme cerchiamo di crescere. Stanno arrivando gli auguri qui in diretta ah, maestra ancora. Daniele, anche Chiquè ha detto gli auguri grazie. in diretta, esatto, ha detto grazie. forza, osso, vedo che sto tenendo monitorante. C'è un po' di movimento, un po' di fermento. Quando compigliani io ho oh so che niente, terapia, niente. La <ride> mamma giusto giusto. Sì, una mamma che ti dice ciao mio figlio. Non no, oggi, ma neanche sicura. No, no, mai ma fai oggi, oggi. anni di Viziano. Basta che una bella donna compigliani, una marea <ride> di gente. Ragazzi, noi dobbiamo essere sostenute. Eh? Torniamo sì, al nostro cerchio della vita, il drago, la tigre. Anche ti sei svegliato, ti no pres sei presidente, <ride> presidente, <ride> presidente. presidente. Presidente, eh. presidente, presidente, il drago, la tigre io sono sempre pronto per il discorso dell'energia perché la forza della tigre e la spiritualità del drago la magia del drago l'energia sottile del drago ma qual è ma la femmina? Non, non nascondiamo che allora nel, nel giugno... cerchio della vita presidente non esiste la sessualità del drago, della femmina Una bella risposta noi siamo un tutt'uno nell'energia non esiste la sessualità a seconda, a seconda di come ah. è l'era del, del tempo si, sei maschio o femmina il mondo è nato femmina eh? il mondo è, è femmina il mondo è delle donne il mondo che vogliamo seguire la madre terra la chiamiamo così eh? sì. Pacia mama? non diciamo così maestro assolutamente sì quanto ne sapete noi, noi ne, ne sappiamo un sacco <ride> Perché il nostro maestro Tutte le nostre energie negative, la stanchezza, l'invidia, la Ce gelosia Ce le a noi No, le buttiamo a terra, a terra la mamma concima e ci fa una bella zuppa. Ci dà <ride> i funghi, i frutti, gli alberi, l'erba i fiori e quant'altro. Ho visto il tuo ufficio pieno di fiori, ma la ragione non è stata eh sì, un ma non so sì. qui arrivano fiori dappertutto eh, vai, vai. però faccio, sì, faccio presente a sì. chi ci sta seguendo su Sky, con canale 810, in streaming www.veltv.eu e canale digitale 231 che la bottiglia c'è mm -hmm. ma Presidente, io una torta di frutta colorata. Hai finito tutti i soldi sponsorizzando le trasmissioni qua, presidente? Hai <susurra> finito <susurra> i soldi, presidente? Allora, siccome gli anni li compio io e certo. che doveva portare la torta? Tu? tu, no, no io. No, io, no io. Adesso, eh, so farmi, adesso io. Volevate farmi una sorpresa ah, con mamma. giri, gira. Eh, Gire, gire, la colpa è sempre dello zio Maurizio chiedo aiuto alla regia perché leggevo lì nel nero sì? il nero non è l'angolino è il nero da, tra pubblicità e noi sì? Chi c'è qualcuno, questo Maurizio, qualcuno ha scritto sulla rivista Samurai che una donna intorno ai 50 kg, più o meno, sì? potrebbe atterrare un uomo no! di 100 Non ci credo, maestro. Finitela di raccontare queste cose, una donna di 50 kg non atterrerà mai un 100 kg. Mi sembra giusto. Un uomo, non lo farà mai. Non lo farà mai. Certo, non, lo farà mai. non illuderti. Stai non serena. Presidente, non Rima, ce la faremo. Rimanete con noi e, Rima, e vediamo se può fare Non, succedere. non, non succedere. ce la non può fare. Guarda non qua fa. in diretta. Anche perché è, cosa è cosa donna eh, si sa che la donna... È debole. Ma... Sesso debole. Si sa che la donna è toccato fuori. Intanto eh. ho delle donne che stanno scrivendo. Eh, appunto, Dite qualcosa. Morena, eh. sentire. Eh. Salutiamo, <ride> salutiamo con affetto Morena e Annalisa che ci stanno seguendo. Ciao, ciao. Ciao. ciao, A voi, però, è toccato di essere femmine. Eh? Quindi con... Simpatici. Sono simpaticissime. Ma torniamo. Ah, si beve, eh? Beh si beve appena iniziato ragazzi ha una sete maestro. il logo l'abbiamo visto il logo l'abbiamo visto il nome, il nome. E nasce come associazione scuole Jitsu, arte e cultura sì. Perché? sì, perché da dove da dove nasce questa se sei Maurizio e Luciano già da piccoli spiegalo ai nostri già da piccoli andavamo in giro a curiosare nelle varie associazioni sì. incontrammo un grande professore che studiava la scuola dell'infanzia dell in giro per il mondo, il professor Couturier, in francese, esatto, eh, esatto. che aveva questa associazione delle colle e tutte queste storie francese, ci aveva talmente impressionato a me il maestro Maurizio che abbiamo seguito parecchi dei suoi seminari e da lì abbiamo detto perché no, anche la nostra scuola nel mondo delle arti marziali cercherà di apprendere in giro per il mondo. Quello che ci piace, quello che ci sembra reale, associazione scuole jiu jitsu poi arte e cultura perché è obbligatorio da noi presentare una tesina prima dell'esame di cintura nera che continua a crescere man mano crescono i dan. In questa tesina obblighiamo i nostri istruttori a studiare, a leggere e a conoscere la cultura italiana e giapponese orientale perché l'arte dei samurai non è solo la spada, è la conoscenza della spada, dei suoi artigiani, come viene costruita una katana, come viene pulita una katana, come ci si veste, ci si veste. quindi l'arte del, del kimono, eh. i colori dei, dei G, perché tutto questo veniva Come ci racconta spesso GSB, un libro nella mano sinistra e la spada nella mano destra, questo è il samurai, non solo spada, non solo libro, entrambe le cose... Ti siamo piaciuti? Molto. Adesso oh, invece bene. vorrei vedere un nostro Luciano Rocca da giovane. Ah, davvero? Sono Ma chi è questo capito? Con i capelli guarda non è possibile. <ride> Ma sei sicuro? Sono io, sono io sono. Mamma mia, quanti anni! Dove l'hai scovata, presidente? Eh, sono andata negli archivi, ragazzi. Ah, ecco eh. Nei polverosi archivi, ho tirato fuori. Un eh, sono tutto. un po' triste adesso che ho visto quando ho <ride> i capelli. <ride> però io me lo ricordo con i capelli del nostro socche, e devo dire che è sempre stato dal punto di vista atletico non guardavano i capelli del nostro Soke sentivano il dolore <ride> <del nostro socke. ride> però lasciamo stare è un ricordo molto molto vivido questa cosa qui e perché il tatami è sempre stato un buon giudice delle proprie e lo è ancora, e lo è ancora. È casa nostra, eccolo là, guardate però già lo stile nostro del Kukushi Yu, guardate, eh sì. guardate, la il peso, del del peso del corpo, la guardia, lo sguardo, perché è, lo sguardo è nel cerchio della persona ed è sempre lì. Lui protegge il suo cerchio vitale. Torniamo sempre al simbolo della scuola, maestra. Tutto qua. Bene. Que que quello era il coach della prima World Digital oh, Federation. Quindi esatto. che anno sarà stato quello? Bande nere eh, sarà stato che ne so. Che il... sì, <ride> era... sì, sì, 40 anni Ma adesso non stiamo qui a proprio perché no, dopo, che... dopo la gente sì. a casa fa i calcoli. Ma che no, no, no, non ha vent'anni? Ti avevo detto che non ha vent'anni. Si vede, dice. Ma, ah, ma il Presidente vero. è stasera un po' pungente. È il suo compleanno? Ah, può fare Quindi oggi tutto. posso dire quale fare quello Diceva che vuoi. Diceva il maestro Maurizio, prima dietro le quinte, il giorno del tuo compleanno comandi tu. Va bene. Fai quello che vuoi. Comandi tu. Si beve? Si beve? Non si beve. Non si beve. Aspettiamo un attimo. Aspettiamo vabbè. un attimo. Aspettiamo. E ho trovato un poster molto molto antico di un bambino, c'è un poster rosso, bellissimo ah, mamma bellissimo. mia, guarda, guarda, ma è la smettila con la Ah, sto rispondendo. C'è regalo, Vincenzo Pennan, cura Piacenza. È vero? Allora, però vedi, allora. maestra, mentre ci sono questi costi diretti, queste immagini, la gente non mi vede. Se tu lo dici che sto scrivendo sul cellulare, <ride> la gente lo sa. Quindi io approfitto ma, di scrivere quando non c'è l'immagine di... e tu dici smetti di scrivere. <ride> eh, eh, eh. Oggi è il mio però è vero, è vero, è vero, è vero maestra, però. Quindi salutiamo anche tutti gli amici di Piacenza, che magari non vediamo da tanto quindi, tempo. Ma quindi è un manifesto, ma che cosa, per cosa ti ricordi? Perché sì, la, la federazione si chiamava Filpi all'epoca. Federazione Lotta a Pesi giudo aveva mandato in giro questi manifesti per pubblicizzare Marketing! E... Marketing, bravo! Marketing. Il suo lavoro è il maestro Cui. Ah, bello! Quindi non è per una manifestazione, era no, per una pubblicità. Per, per le, nelle palestre di judo incontravi, fuori dalle palestre stai, di, fuori, stai, di judo, eccetera. eccetera. Fuori dal Sakura noi andavamo alla carrozza a Piacenza e c'era una trattoria <ride> C'era una trattoria spettacolare. Aveva un complesso che suonava la viola, il violoncello, Spettacolare. E questa ciotola. E di... Si beveva nella ciotola, scodella con dentro il dito. Oddio. State vedendo il dopo attività in palestra c'è sempre il dopo il post come nel rugby c'è il terzo tempo basta, detto, si, si beve si beve? Si beve. Oh, oh, oh. beviamo che così almeno non la tengo più non la tengo più il tempo vi leggo le ultime notizie sulla riapertura non la tengo più la maestra non la tengo più adesso c'è qualcosa di interessante certo il futuro dello sport moderno la riapertura delle palestre avverrà intorno a più o meno anni hanno parlato adesso su alcune riviste so che, sì. che le palestre sarebbero disponibili a un certificato vaccinale pur di aprire cioè, è bella, chi sì. ah. eh sì, è, è perché se no eh, non riapri... dobbiamo fare, dobbiamo fare per riaprire fare il eh. no, eh, faccia quello che vuoi, eh, il suo compleanno stiamo parlando è uguale quelle luci da che costano su 700-800 euro cada uomo Vuole che faccia io? C'è Ignazio che sta già scrivendo <ride> il patron della TV. Ha Poi detto. Intanto parlate un po' di tutto. Non, non danneggia. <ride> non ce la fa. Non tot, ce la può fare. Non ce la fa. Non ce la faccio. c'è una sciabola la maestra che sciaboliamo. Sciaboliamo. sciaboliamo. Dov'è la sciabola, Lorenzo? Sciaboliamo. Dov'è la sciabola? Stanno parlando Lorenzo e la mi regia. Mi è io, che insamina. Che insamina. oh insamina. Oh, sì. sì era fatta, auguri alla nostra presidente nonché sciocca. Oh, Ma con me bicchiere di plastica, qui invece vetro un po' piccolino. Però. Invitiamo il nostro regista a co comodarsi vicino a noi. Ha detto, che, co comodarsi. ha detto che non viene, ha detto. Ha detto di no, come no? Certo che sta, viene. sta già subito venendo. Il nostro Brad Pitt? S -s -s -s -sapendo. <ride> No, Brepi... è avuto un successo la volta scorsa. Esatto, la... vediamo ah, adesso sui sì. social. Auguri, auguri. Buon compleanno. Auguri. Si sente, senti che bel silenzio. Mm. In TV il silenzio è proprio ideale. Eh, è una cosa. Ma se lo beviamo tutto facciamo brutta figura. Mm. Ma c'è la parte degli ubriacoli. No, maestra. Buono. Buono. Buono. Soprattutto si, si abbina bene alla torta che hai portato. Mm. Buona questa torta qua. Spiritosi. Mm. Buonissima. Grazie, Sian, per, la, per la, la bottiglia. Ok, ma possiamo continuare? Certo, maestra. Mm. Ok. Buono. Io ricordo nel 79, no, no non no, ce l'hai con te maestro. C'ero io nel 79 non ero neanche quasi nata, però abbiamo un, un manifesto di uno stage, ah eccolo uh, qua. Stage internazionale Jiu Jitsu, World Jiu Jitsu Federation. Ma c'eri maestro? No, io se dici lì. che c'ero ti danno io. del vecchio. Io, <ride> io ero lì. C'era, c'era. Ospite di GSB, c'erano dei grandi nomi, Cesare Marioli, eccetera, eccetera. C'era, so che Robert Clark, Morotò. Assolutamente, il gran so che Robert Clark, Morotò, grandi personaggi. E parlando con amici un qualche giorno fa di questa storia, mi allora hai conosciuto questi? Ero talmente giovane, io ero giovane che non, non, non guardavo... I grandi maestri intorno a me, guardavo le, le ragazze. Eh sì, mi sembra giusto, <ride> dai. <ride> non si può dire nel mondo marziale, e ho toppato il vino, il vino. Quindi, iniziava veramente la nostra infinita collaborazione con la World Jiu Jitsu ah, Federation. No, bene, bene. All'epoca c'era il maestro Stevio Asciutto, poi sono cambiati i maestri, ma sono sempre rimasti due, i due le colonne portanti a World Jiu Jitsu. So che Clark e GSB che abbiamo l'onore e il piacere di ospitare tutti i giorni. Per tutti, tutti. Quelli che, tutti quelli che non sono nel mondo delle arti marziali, GSB sta per Giacomo, Spartaco, Bertoletti. Dobbiamo anche Presidente internazionale, World Judit Federation, Appena. nonché Shiké, nonché Decimo Dan, nonché... Eh, io lo chiamo Google sulle gambe, viaggiante. Conosce tutto Pazzesco. nelle arti marziali di cioè, ogni tipo di arti. È un'enciclopedia, veramente è un è il mio onore di essere suo allievo noi siamo tutti suoi allievi quando riusciamo a trovare quella mezz'ora di tempo e siamo tutti lì con la spada a seguire i consigli di anche di perché arte e cultura lui trasmette anche la cultura i riferimenti culturali sono all'ordine del giorno ha scritto di tutto e di più anche e ha scritto fa, anche per altri sì, quando sì. fa lezione fa gli stage comunque come racconta è veramente sono sì. incontri importanti da non purtroppo, perdere purtroppo però eh, io, avevamo già da fare degli stage di Jiu Jitsu eh, sì, ci avevamo fatto. già dei corsi fare. ma in, quel, in quell'anno lì c'è stata una data importante per te in quello però è la cintura nera ma che ah, cos'è allora, la cintura no, la nera racconta, se non no. è un ammennicolo per tenere la giacca e eh, vabbè però eh? cos'è? è, è, questo? Eh, questo oh. è un altro passaggio. vedete il giro osso che usavamo per le manifestazioni con le bande il bianche, team, eh? il, demo il demo team, team. Eh, sì, ecco già. sono quei baffetti ma I baffetti erano io... i miei baffetti da Sparviero, <ride> e vicino a me il grande campione imbattuto Bill Wallace, Wallace. full contact, si chiamava la kickboxing, aveva il, il, il la... piede sinistro più veloce esatto. del mondo, perché il destro si l'era strappato facendo un, una muscolatura alla gamba destra, facendo judo, perché anche lui era Ma nato pensa. come judoka, pensate un po'. Ma tu l'hai sì. conosciuto per quale motivo? Io ero allievo di, di, del grande Enio Falsoni. Ah, nella quindi kickboxing. anche tu hai fatto full. Per me era un grande amore, sì. E faccio ancora fatica a parlarne. Grande Enio, grazie per tutto quello che hai fatto per noi. È vero. E raccontaci un po' del tuo percorso nella fu, nel funcorta. Velocemente. Ecco, ho finito. Ecco, basta, andiamo avanti. Vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo un video. Adesso abbiamo un video di, una, un video. di uno stage che abbiamo fatto con Clark. con che Robert Clark, e Bertoletti, poi c'era Yamanaka Yamanaka Yamanaka. So che Yamanaka anche lui. Assolutamente sì. Okay. Quanto, quanto bevevi? E c'eri anche tu a fare e questo stage. Perché sì. l'anno era nel 92, quindi abbiamo fatto sì, sì, un era, passo erano... avanti. Dai, te Mi vuole. ricordo questo tavolo pieno di bottiglie con questi giapponesi alla fine. <ride> Cioè questi, questi, come, questi, che, sempre. come sempre <ride> vediamo questo video Lori Quell'abitudine non l'abbiamo persa ecco no. sono, sono io che soffro lì è allora. il nostro maurizio sono Se io sei sei tu. Tu. con la uh, cama con, uh, e la vuoi jiu-jitsu, la giacca della vuoi jiu-jitsu? Stai facendo da ok. Fatto da ok. okay. Aaron, eh, ma era, era, era potente questo qui, eh. Ecco quanta gente intorno a noi che noi vediamo da anni, da gente. Anche qui fu una serie di esami importanti. Vedo, vedo un altro cappellone. Un cappellone, ma chi è quel di cappellone Rocca, era? anche lui vestito di akama. Guardate già, la, è, è uguale adesso, uguale, uguale, sì. determinazione. Ci scusiamo con gli addetti, portavamo la cintura Obi sopra gli Akama, ma all'epoca si usava così. All'epoca era così. Questa era la nostra situazione. Cinture colorate. E qui eravamo nel 1992, 92. ragazzi. Qui abbiamo il gruppo Lazzarin con la eh, stretta sì, posteriore, vedo. abbiamo... Un po' tutto il nord Italia si era radunato al centro San Filippo oh, di Brezza. Ma che fascino, eh? Eh sì. Oh, eh sì. Ecco so che so era so. con, con GSB gli... che fa da un che, bravo presidente, e uno dei nostri allievi, ricordo il suo nome, anche se cintura gialla, perché è titolare di un ristorante famoso a Brescia. Che onore comunque fare... È un onore sì, ma la... so che il gran maestro... Non si chiama la buca, la buca. E... La, buca, la, buca la buca in stazione. Ecco qua. Ecco GSB, lo abbiamo visto. E qui oh, di nuovo. Giancarlo Venturini, che Giancarlo. il maestro Giancarlo Venturini, che ora fa parte del gruppo Untaio Scirio. Maestro milanesi, Ettore. Eccolo qua, Eccolo qua milanesi. per l'occasione ebbe riconosciuto il terzo landa Guarda, so ah, che... qua, Shiché Shiché che fa Shiché era un po' giovane eh. Shiché, e sono passati una quarantina Vabbè, anni, 92 <ride> non, non, non 40 92 Dunque, Questo è il centro sportivo più bello di Brescia, era eh, lì Eh sì, 30 anni In ginocchio abbiamo Audisio con le sue allieve esatto, esatto, rivedo dei maestri delle cinture nere che collaborano ancora. cavolo con... che salto che temporale bello, che salto Renati. temporale avevo i capelli eh, niente. <ride> avevamo riempito il palazzetto ma riempito in modo da, ah, da sì. non potersi stare più come atleti e come pubblico Abbiamo messo un po' le invidie del maestro Ezio Gamba. Ma non si dicono, non si dice gamba e del geometra volto lì che dicevano: Ma come questi chi sono? Questi chi sono <ride> gli abbiamo riempito il palazzetto. Ti visto? ricordi GSB quanta gente aveva portato? Mamma questo. mia, mamma, mamma mia, bene, bene, bene. bravo maestro, bravo ma maestro, che perla che hai trovato? Ma non solo, l'anno successivo ci tenevo a farvi vedere un maestro nostro a Stefano Cassinelli, giovani giovane, alle prese con alcune tecniche di base. salutiamo Eccolo qua. Ah, sono Stefano e Nando. E Nando, Nando. Eccoli qua. Qui siamo al palazzetto di Piacenza, esatto, esatto. Ah, guarda che cappellone anche il nostro maestro Stefano. Sì, e che giovani amici. Anche qui le giacche blu con i calzoni con, con righe blu della World of the sono due che inseparabili temi. amici ancora oggi che continuano a lottare, e ad allenarsi sulle materassine un po' in tutta Italia. Ed ecco il maestro Luciano con la oh, giacca rossa. Come bene con la, Rosso, stai bene con la giacca, giacca rossa. Tecniche con cintura. E... esatto. Ho stato delicato perché avevo i capelli lunghi. Eh sì. Mi andavano negli occhi. <ride> qui, un ah, è qui un po' meno, va bene, dai, va bene, va bene, va bene. Guarda i tuoi amici come erano... Sì, sì, erano, sì. Felici erano, che... <ride> erano felici di non essere <ride> loro che... Erano felici di non essere loro che, maestra! Esatto! <ride> erano felici di essere... Vedi, qui all'allentatore era, era bello! Che, che eh, all'allentatore ne... abbiamo fatto <ride> tutti, eh! Che, che se ne dica, guarda le adesso, arti guarda, marziali guarda, sono guarda, ancora... Guarda adesso, guarda. Tra le attività sportive dove ci si fa meno male! Beh, cioè, non <ride> se neanche buono. Non ho neanche capito cosa gli è successo! Sì però tecniche con cintura. Le avevamo portate anche una Pasqua del Budo usando il taglio di un cane. È il cagnolino vero che poi mi era scappato sui, sui tatami in giro col maestro Falsoni che diceva "Oh, Rocca prendi quel cane. Ricordo, ricordo. E sì, sì, tocca lui, tocca lui, tocca a lui. Bene, guarda che piacere. Che cioè, è mi è piaciuto, ragazzi, molto Adesso è stata brava. Dove sei andata a Molto ma anche perché. Lo sai tu? Cioè. Vedi, vedi Shian e so che vedi queste sono immagini, è bibliografia, è, è, certo. è storia. Non sto parlando a te, sto parlando a chi ci vede e ci rivedrà. Scusa, chi ci rivedrà. rivedrà. È meglio. Con... Eh, bevi un cucino? Ma... prego maestro. Ma bevi tu un cuccino, ma che beviamo. Però devo dire che per questo... questi filmati ho avuto un aiuto da parte di Daniele Scala. Ah, sempre presente. Daniele... Grazie, Daniele. <ride> Perché... No, Daniele, tipo, le... non mi è più simpatico. No. Che è successo? Far... Mi sta copiando la pagina di Uomo che cucina <ride> su Facebook. Beh, però sei tu che l'hai no. spidato. È vero. Lui ha messo bravo. le foto e tu, oh, e i video. E i quindi... video, adesso sto cominciando a, a cucinare anche lui a tutto spiano. Ma bravami ma oh, ci date dentro, eh? Sì, dovevo fare una sfida maestro. Due o tre ore davanti a tutti. non si potrà, voi siete in giuria bello, oh, bella storia. bello ci sì, sì. Daniele, presto una sfida perché ho un'altra sfida anche eh, in video da fare eccetera eccetera, ce n'ho un'altra mi hanno lanciato una sfida Sì. sì. e che no, vogliamo okay. raccontare o no? non si può raccontare maestra, è un uomo sposato ok, okay. È va bene. è un uomo sposato, non posso dire in diretta, non si può va bene, quindi è lui, il cioè, lui l'oggetto del detenere. Sì, è esatto, è l'uomo, è l'uomo okay. Va bene, impariamo tante cose in questa trasmissione, ragazzi. Io direi adesso allontaniamo il vino. Perché <ride> è, è meglio. Comunque volevo dire che i filmati sono molto lunghi, cioè quindi abbiamo... Delle l'altro Primo, innanzitutto, erano su videocassetta. Quindi Video per capire cassetta. che i giovani che ci stanno seguendo, sì, ci sarà qualche giovane che ci sta seguendo Certo che ci seguono, i ragazzi della palestra ci quindi seguono Quindi che non sanno neanche che cos'è la videocassetta, tra breve E Buono. quindi lui ha preso tutte le nostre videocassette, le ha passate su PC E in questo caso gli, ha, gli ho scelto i fotogrammi in modo di rendere un attimino veloce e sciolta eh. All'epoca si usava anche filmare tutti gli esami di danno. Tutto, eh, ne abbiamo si in Si filmava infinità. con quelle cassettine che nel momento in cui ti veniva una tecnica bene, finiva un altro. Tac. <ride> tac, tutti gli sbagli filmati, tutte le cose giuste, bruciate. <ride> la legge di Murphy colpiva sempre. <ride> ecco, si chiama così, si chiama, si chiama la così. La legge, legge di Murphy, Eccola là. Si, si chiama proprio così. Se c'è una cosa che può andare male, se si, tu tac, non la controlli, te, tac, tac, tac, tac. Chissà cosa ci avrai... Andiamo avanti? Nel, menu, nel menu? Cosa c'è nel menu? Nel menu abbiamo nel eh, 92 eh, eh. anche questo fantastico. Abbiamo cominciato con il Memorial, Quindi per tanti anni abbiamo proposto questo Ah, Memorial. primo Memorial Andrea Alberti. Lo ricordo, lo ricordo di Maestro Maurizio. Sì, l'abbiamo fatto al palazzetto di Via Milano. L'abbiamo ah, fatto... fatto in Via Nullo, esatto. Via Nullo. Il palazzetto, scusami, sì, esatto, di Nullo in Via Milano. E qui avevamo appunto creato vale. questo... Questo librettino dove, dove c'è un po' tutto, quindi i comitati, gli sponsor, certo, il programma. Il programma sportivo italiano, programma con l'amico Adriano. Adriano, Adriano, Adriano che è il pubblicista. Della, della Già allora, però, davamo in beneficenza lì, era sì. per l'anno. Esatto, quindi lì avevamo, vedi anche il CONI. Quindi il CONI, il CSI che ci ha dato una mano. Assolutamente. Le gli assessorati Io e Io il maestro Maurizio, nelle pause pranzo, il maestro faceva il direttore di banca, io facevo... Il... Eh ma non era questa manifestazione. No, ma per raccontare, per mettere insieme queste cose, noi la pause pranzo le saltavamo. Esatto. Le saltavamo e, e andavamo se... dai vari sponsor dicendo non chiudere a 12 e mezza siamo lì e ci presentavamo sempre con due con occhi qua alla testa e in effetti lì eravate magri tutte e due so, magri, forse ci, vi conviene rimettervi ci al lavoro, davano, ci davano retta c'era <ride> una cattiveria veramente c'è stata, stata una situazione durante questo primo memorial che è qualcosa di impressionante la racconteremo mm. una sera che parliamo di esoterismo sì maestro perché okay. è stata... State, state attenti e eh, seguite Well TV perché... Comunque quel libretino purtroppo non possiamo soffermarci a leggere tutto quello no. che c'è scritto, ma ragazzi... Era un piccolo samurai, una E' piccola... veramente, veramente molto bello. E quella giornata come? come? andò? Raccontatemi tutte e due, dai, come andò allora, quella giornata? a parte il fatto di avere tutte le autorizzazioni, gli appoggi, trovare il centro dove fare il sindaco sempre presente, l'assessore allo sport sempre presente, la giornata andò talmente bene che si chiamava la, um, una rosa spezzata, una, sì, eh, sì, del sì. sottotitolo. Esatto. Abbiamo dato il raccolto all'Aido, abbiamo portato a conoscenza di tanti bresciani questa associazione. Noi io, e maestro, io e il maestro Maurizio facevamo già qualcosa di, di non... non ah, troppo, troppo nelle righe. Eravamo... In radio la sera, ah sì, ricordo, una, una ricordo. trasmissione su una radio popolare bresciana, Radio Luna. Si, sì, possiamo del dirlo. Di Smussi. Smussi, che salutiamo, che non è più tra noi, che non è più tra noi. Siamo convinti che ci senta. Esatto. Ci aveva dato questo spazio da prima un'oretta dove si parlava di arti marziali, poi eh. hanno cominciato a chiamarci, chiamarci, il telefono era aperto. Un'ora dopo le arti marziali parlate di quello che volete. Ma io ricordo che avevate un pubblico, ragazzi. Poi funzionava un'ora l'altra un e parlate di poesia. Uno alla fine... E quindi Legge... le nonnine di Brescia, <ride> perché le vostre ammiratrici... E oggi spiego una cosa. Spiego una cosa. Nel 92 non c'erano i social, potevi vedere eh, va, va, va, la fotografia, va, va. sentivi la voce, <ride> le nostre voci. E... E illudavamo parecchie signore che ci chiamavano signorine eccetera e poi io ne andavo anche a incontrare queste signore per marketing, per, per divulgazione della, della nobile arte delle arti marziali e a volte cioè, era, cioè, incontravi queste, questa signore. realtà dalla voce e si materializzava quello che tu non avevi visto, né io, <ride> né l'altra parte. Quindi, ecco, <ride> età, età media un 72, 72 Una volta un mio amico che aveva fatto, non io, non io cioè, va a questo appuntamento, vede l'altra parte della strada, una signora un po' agé, si dice così. <ride> non sarà lei, non sarà lei, era lei. Era lei, era lei, era lei. Era lei. E l'altro amico di che sta ancora ridendo e siamo, abbiamo eluso questo piccolo appuntamento. Comunque il nostro pubblico era molto... Sì, molto partecipe, tali... esatto. venivamo invitati, ci ha invitato una, una radio, ma sì. ricordi anche che abbiamo fatto una raccolta fondi che c'era il sindaco Corsini, che mia sorella pallò no. con il sindaco Corsini, abbiamo il sindaco, il sindaco, io e il maestro Maurizio avevamo tenuto una lezione a San Filippo con l'accordo con il comune che il sindaco sarebbe passato una sera a vedere ah, okay. anzitutto combina, le... Scusate. La trasmissione è aperta per il sindaco attuale Emilio del Bono. Assolutamente. Se volesse, Se volesse venire... Abbiamo no, visto martedì scorso. Gli ho scritto, gli devo, devo, devo riscrivere su Facebook. Sindaco, sei ospite nostra della trasmissione ti quando vuoi. Ti aspettiamo volentieri, è sempre presente, quindi sicuramente è vero. accetterà. Accetterà. Io e Maurizio finiamo di fare lezione, dimenticandoci del sindaco invitato in palestra. Spogliatoi. I ragazzi vanno via, noi siamo gli ultimi a andare in spogliatoio, Spogliatoio, usciamo dalla doccia. Con l'accappatoio indosso, entra il messo del centro, ci sono due che vi vogliono, il comandante dei vigili e <ride> il comandante <sindaco>. dei vigili <ride> di Brescia. Eh, in noi come due bolle in mutande il oh, faccio anche io la da lì è nata una collaborazione in mutande eh sì, con Corsini. il sindaco Corsini abbiamo fatto un sacco, tante di feste, cose. un sacco di feste tanti memorie anche in piazza Loggia sì. però mi ricordo quella sera lì simpaticissima che hai fatto lo strip maestro ricordo strip, bene il che, sei, <ride> che sei uscito con i box ah, ah, ah. e lì devo dire che il pubblico femminile ha gradito ha gradito molto ci siamo strappate tutti i capelli io, so, io, io non ne avevo però, io mi ricordo no. che hanno gradito alla vostra. Cin cin ci, ci auguri maestra. Grazie. Grandi momenti, grandi feste. E come diceva Sensei Puli prima, dopo le feste, magna, bere. Abbiamo parlare. raccolto anche un sacco di soldi per beneficenza. Ma qui sì. parliamo di Casa Gabriella. Sì, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, sì che ce l'abbiamo, sostegno a Casa Gabriella. Eccolo qua, la festa di primavera. festa di primavera. Ricordo questa suora, questa suora... Aveva un centro in città dove ospitava i ragazzi della ex Jugoslavia, c'era la guerra, adesso vado un po' magari perdo i Bambini, cosi. in fasce. Quando gli, gli abbiamo proposto il... Ecco io Eccoli Maurizio qui, là, premiati, ragazzi, grande ragazzacci. prestigio. Abbiamo proposto il nome della festa l'abbiamo chiamata festa di primavera. La sola si gira dall'altra parte e dice... Solo due sportivi potevano chiamarla sì. festa, festa di primo... Sì, è vero, è vero, è vero. E c'erano i bambini che piangevano nelle culle. Giuro. Allora, allora, questa scuola faceva miracoli, ma avevano un grosso problema: non avevano soldini e liquidità per pagare il riscaldamento. Grazie a questa manifestazione di questi due scaldonati e dell'Associazione Scuole raccogliemmo 8 milioni di lire in quella situazione. Assegno circolare 8 milioni di e lire. Ed era l'ottobre del 92. Padana aveva filmato l'assegno e che abbiamo staccato e dato la la Abbiamo filmato la cosa. Abbiamo continuato a dare una mano alla suora, non economicamente, ma dando il nostro appoggio con questi bambini. Ed è Però lei con 8 milioni allora ha fatto tante cose per... Ma ricordo che avete fatto anche la lotteria. Abbiamo fatto la una lotteria. lotteria. La lotteria. Po... Col, col timbro secco dell'agenzia dell'entrata tacchete. Tacchete. tacchete chi li timbra? io noi no, boh le vostre famose paranda fam fam fam fam era il, il, il dell'intendenza di finanza l'intendenza di finanza in via delle grazie a Brescia c'era l'intendenza di finanza le non, non c'era il messo le sono vostre paese Sì, sì, anche se lì siamo arrivati con la nostra faccia tosta avremmo da timbrare 100.000 bigliettini Quello ma tu sei fuori questi qua hanno timbrato uno ad uno non, non vediamo l'autorizzazione Dottor pensiamo facciamo tutto noi e quando? nelle pause pavere... di <ride> pranzo facciamo... arrivavano a i due secco. si aprivano noi schiaccia c'era la a pedale la macchina, pedali, <ride> la macchina a pedale ma è così schiaccia schiaccia schiaccia ma pazzi padre. sì però perché volevamo fare una cosa in regola tutti facevano lotterie eccetera no? Sì. abbiamo pagato le tasse su questi 8 milioni di... di timbrato, uno, timbrato uno a secco, uno, a secco. Ragazzi. Abbiamo, però c'erano tutte le palestre, tutti gli allievi che sapevano cosa rischiavano, perché sono buono e simpatico, ma lì per questa cosa qui sapevano ma, cosa rischiavano. ma questo. ognuno aveva, aveva il suo ruolo, mi È ricordo. Vero. Tu stai lì davanti alla porta che non devo uscire nessuno. Va bene maestro, va bene. Sì, sì, io mettevo... È qui che abbiamo portato i ragazzi, perché confondo ne abbiamo fatti Qua parchi. Qua abbiamo portato i ragazzi. Allora siamo andati per tre mesi nei campi RON in giro sparsi per Brescia e provincia per imparare a gestire questi ragazzini, questi bambini e lì ne abbiamo visti di tutti i colori. Ah sì. Ne abbiamo veramente visti di tutti i colori. Il campo c'è ancora a Brescia centro, uscita autostrada a Brescia centro, esci, sulla destra, sulla tangenziale, c'è ancora il campo, è stato rifatto, le case sono state sì, rifatte, sì, sì. però noi ci siamo entrati nel 92 e non era... Poi scusate, no. ho, devo, devo dire una cosa sbagliata data, 24 aprile del 1993 abbiamo fatto questa manifestazione. 93, siamo stati in questi campi e abbiamo imparato a gestire questi, questi cuccioli, questi bambini, eccetera, eccetera. Eh sì, abbiamo riempito i pullman di questi bambini, i pullman, perché I erano pullman. veramente tanti. Ognuno di noi aveva un compito, chi accompagna questo, chi accompagna quello. Abbiamo portato tutti questi al centro San Filippo. Come abbiamo aperto le porte dei Pullman, questi bambini sono scesi e scappati tutti. Tutti? Io e abbi... Polizia volevamo fare arachiri. Arachiri, arachiri, arachiri. arachiri, perché arachiri. Se, se non scappa un bambino siamo non rovinati. Il Sindaco, autorità, sì, autorità. il professor Razzetti che abbiamo ospitato certo. era lì. Tutti lì. Presidente, ecco. Al primo Presidente, errore che facevamo? Scappati, recuperati tutti, portati... portati Dobbiamo tutti. ringraziare anche Postumo, la Centrale del Latte, c'è cioè, una no, la la merenda. Del latte, sempre. La Centrale, del latte, la centrale del latte ci ha seguito fino a alla... sì, pochi anni fa, Il veramente. giornale di Brescia e, e ancora le autorità, il sindaco e tutti gli assessori, Anche qui. perché... Ma gli sponsor, quelli, quelli che sono spariti non ci sono più... Quelli. La Bipop non c'è più? banca eh, è sparita non c'è più, è clissata poi c'era un amico Galliziole che ci dava sempre poi vogliono, eh, in, in torte. Di storia, poi li vedremo ragazzi delle torte con anche, sul logo dell'associazione il logo del, di Brescia anche Brescia. perché le persone quando devi dare se gli porti un progetto concreto che va sul no? territorio sì. la gente dà sì, se tu fai sì. la serietà della persona il progetto, il territorio fai vedere che consegni i soldi e che c'è un contatto diretto la, le persone danno, le famiglie danno, gli imprenditori danno una, un aneddoto, eh, sabato in città come fanno tutti i giovani anche io e il maestro Maurizio andavamo in giro ma per negozi ricordo un giorno siamo entrati in una uh, macelle, come si chiama, macelleria senta noi vorremmo fare questa cosa come eh, hey, a te, me, voi... e si, basta che ci dia un prosciutto e ve ne andate, sì. No, ci ha dato un prosciutto. Ci ha dato un prosciutto. Ma in giro per la città con oh, prosciutto? Ho prosciutto. È così. Sì, era più, è metodo, eh. era più facile, la lotteria, perché è più sì. facile andare da chi costruisce le bottiglie e mi, mi regali una bottiglia che la metto in lotteria, nonché i 10 euro. 10 euro in questo periodo, fatto, ma già all'epoca... Dobbiamo, dobbiamo dire anche che era uscito tutti gli anni, adesso purtroppo siamo qui anche con questa cosa, però tutti gli anni regala un annuale in palestra o sì, sì. in, in ogni attività che, che si voglia praticare per ehm, i bambini della Russia. Sì, sì, quei, quei bambini, ragazzi di Chernobyl e, e in company che vengono ospitati, vengono ospitati dalle ospitati, famiglie della, della Bielorussia. Ogni anno. E quindi noi, in questa lotteria per dare una mano, come primo premio... Penso che... C'è so, il, il nostro amico. Sono stato in Bielorussia, maestra. Davvero? Sono stato nel 2000 a, a, a seguire una famiglia là. Sono andato con due valigie, avevo due quintali di cibo. Che sono bellissima. arrivato fino... Sono attellato a Gomel, Sono arrivato fino al villaggio, mi ricordo ancora. Avevo un maglione, l'oloso swatch bellissimo. Avevo tutto. Sono arrivato là dalla babushka. Ho portato questa valigia di cibo, lei ha aperto una botola dove c'erano le patate, una botola, a casa di legno, e ha messo tutto dentro là, le lattine, le cose, tutto il cibo che avevo portato là sotto vuoto. La miseria, eh? La miseria, la miseria, la miseria, maestro. No, e sono uscito senza maglione, senza orologio, no, ho lasciato tutto, maestra, tutto. No, sono andato via senza niente. E poi gli mancava il frigorifero, che lei mi ha guardato la babusca che avevo portato là al cibo, ma non aveva il frigorifero. Avevo ancora dei soldi miei, oltre quelli dei fondi che avevo raccolto. Sono andato al magazzino che c'era mm -hmm. questo magazzino, delle cipolle, delle cose, e un frigo. Là, in ecco. fondo, un frigo. ho parlato col commissario lì, eccetera, ho trattato perché la mia abilità, se ne ho una. È negoziare, è negoziare. È negoziare e ho, portato a casa, ho caricato bravo. il frigo su un carrettino di uno dei vicini di casa e ho montato il frigo. Bravo, bravo, mi ricordo. Bravo in Bravo, mi viene ancora il freddo bello, lungo bello, la schiena, bello, bello, mi viene ancora. Bello, bello. Passiamo oltre. siamo oltre. Allora, per, prima di chiudere volevo vedere un po' di tecniche, ma prima di vedere le tecniche volevo ricordare che per, eh, eh, abbiamo fatto un'altra memoria per Andrea. La devo, ferma si la si devo si fermare si un secondo, Presidente. Qui, Perché Facebook, no, ah. Facebook mi ricordava oggi sì? che tu l'anno sì. scorso, in questo giorno qua, avevi organizzato l'open day della Bushido. Ah, sì, ma maestra va. mi ha ricordato certo L'anno scorso bello. avevi fatto L'open day della Bushido ma Maestra, sai che te, i tuoi ricordi bello. Su bello. Facebook. Io, io ricordo solo fino determinata ora, dopo quell'ora Tutto dopo, buio L'open day. Esatto, no, no. day. day, maestra, è un'iniziativa. tua iniziativa Scusami se ti ho interrotto bello. Abbiamo bevuto poco anche cosa. Mi è andata tutto. bene, mi è andata bene sì, vivo. Vediamo l'ultimo Eccolo qua ecco, Il secondo un aiuto per la vita era nel secondo, ovviamente fate sempre confusione con i due. Ma sì, eh, questi sono l'uno e due. E qui abbiamo ricordato Andrea, quindi era un praticante di giugizio ovviamente. Sì, sì, ha donato sì. gli organi. Ah, no. come, come, come dicevamo prima, vi racconteremo cose da farvi accapponare eh la sì, pelle. Sì, I sì. genitori eh, presenti, eh, eh. la mamma, e il papà presenti. Come, me lo vedo davanti come se fosse ieri. Eh. La targa consegnata ai genitori. Guarda, eh, l'emozione, la gente, l'energia. Ecco, qui ci sono le energie sottili, eh sì. qui ci sono le, le, la capacità Ma di... Anche raccontiamo un pezzettino di eh, questa storia. Vai. Io e il maestro Maurizio andiamo a trovare i genitori, chiaramente, per avere le autorizzazioni e poi perché, come in tutte le cose fatte con il cuore, si instaura poi un rapporto di amicizia. Ci troviamo in casa di questa signora e di questo signore. Mamma mia, maestro. E ci racconta com'è successa che la storia, siete venuti qui, bravi, grazie, siete belle persone, si vede, si sa, si sente. Vi diciamo di sì perché, adesso diventa difficile, vi diciamo Molto di sì. Molto difficile maestro. Perché qualcuno ha accompagnato il nostro bambino, quel bambino per il quale facevamo il memorial, al cancello di casa nostra, ha suonato dicendo questi ragazzi faranno qualcosa di buono per voi. Oh, mamma mia, mm -hmm. ragazzi. Non è facile, non è facile raccontare nel mondo 2021 dove il materialismo esiste, non lo tocco, non c'è una frase di questo tipo. Quando la mamma ce l'ha detta io e Maurizio, l'amico Maurizio, eravamo seduti sul divano, Ho pianto, gelati da questa situazione. Non era la prima, non è stata l'ultima, ma è un segnale che non ce ne andiamo non ce ne andiamo definitivamente siamo ancora qui vicini qui vicini vi e... pregherei di mandare avanti le cose Sì, grazie perché eh. l'emozione è tanta l'emozione è tanta Faccio maestra chiudiamo questa parte della nostra storia la riprenderemo tra 15 giorni quindi l'idea è ogni 15 giorni e analizziamo un pezzetto della vostra ma, che bello. ma la barzelletta che mi hai raccontato che è una di 50 kg picco esatto, insistenza. non ci credo, scommettiamo che non ce la fa ma non, non ce la fa non ce, non ce fa, la fa non ce la fa ma più che presa il collo di pure la presa, presa. Per, per, per, per, per il bavero, il bavero. Oh. qui è piano che così la spieghiamo. slow motion slow motion, presa collo e polso aia ho la lasciato genitali, il triangolo genitale, i denti ed ora pure leva, il costato cosa, zagheri. cosa è successo? una tecnica da programma dove un tentativo di eh, attacco al collo e presa al polso è finito male per quello di 100 kg ma è perché era un po' stanco, è è un po stanco, stanco, stanco. adesso, adesso te le, mi, te, vediamolo un'altra te, te, te le ridò con gli interessi con gli Quindi interessi Te le do. Te le do. Adesso Vedi adesso che il te mio te attacco do. è un po' più serio Ma le, le botte che vado a prendere sono ancora Maestro Maurizio Quella volta lì facevi il, il regista cameraman il regista cameraman. Devo dire te che do. Nelle prove allo slow motion I secondi erano 7-8 Nella dinamicità della tecnica Come e dice il mio so che è 5 secondi E finito tutto 5 secondi finisce sì, sì, Vediamo sì. un'altra Vediamo a oh, me va sempre bene, ma questo ormai la conosci per forza, la rifai. Eh, eh, sì, eh, ma la conosco perché ti ho colpito meglio stavolta. Quindi... Sì, notate sì. sempre il controllo dell'avversario a terra, la Sian non perde la per mai. Scriveremi. bene, Dai, ne abbiamo ancora eh, una. Spiegate se c'è la spieghiamo, nel no, tentativo di spiegare, si capisce. Tentativo, dopo pugno, gomitando. Ho visto, maestra, Mentre... ho visto. Rivediamo Mentre... un secondo, mi stavo. Mentre a... la maestra i capelli, e lui è partito. E lui è perché l'arte marziale del jiu-jitsu non è un'arte pulita, non è un'arte pulita, è l'arte del samurai. Una tecnica per vivere, l'altra per morire, qui la dice lunga: usa ciò che sei. Ma no. scusa, Presidente, ma cosa c'ha dentro il nostro socchi? Sul, sul G, Hai visto? non so cos'è quel, lo, quella... lo stemma di G. Lo stemma avere lo stemma, è di avere lo stemma lo, vai, neanche, lo, neanche io ce l'ho, no, <ride> non ce l'ho, non ce l'ho. Parlo direttamente solo con Giacomo Spartaco Bertoletti. Lo stemma della scuola di Giacomo Spartaco Bertoletti, la scuola di Spara... Dato Grazie solo a maestro. come? visto? Com ho visto. Sudate, ragazzi, sudate. <ride> sudate, lavorate. Questo la dobbiamo fare, sudate, lavorate, stage, corsi. Avete visto lì il 1990 con la cintura già colorata? Cioè vuol dire che già. Nel 90, maestro. Lì Io già... c'ero, eh. eh. Ti ho sì, visto maestro, il passaggio. C'ero pure tu, puro, maestro. quando, ti... eh. <ride> quando c'era il passaggio. Quindi, mamma. anche per le persone che ci seguiranno, in tutta Italia, su Sky ci vedono dappertutto eh, maestro, ah, ormai, sì. ormai, ormai, ormai, ormai su Sky ho 810 la storia non la puoi mistificare, i fatti non li puoi mistificare, quindi so che no, non è un aggettivo, un vezzeggiativo, ma, poi sai ma significa solo padre di famiglia. È talmente padre. giovanile che la gente dice va va bene, va bene, va bene, auguri, auguri, auguri. <ride> Mi danno 40 anni come puoi essere 40 anni di carcere diceva quello grazie, prego, prego, grazie. prego facciamo un altro brindisi, volevo fare gli auguri anche in questo momento qui alla maestra Claudia che in questo momento non oh. sta troppo bene la maestra Claudia. Bimba. Claudia, Claudia, salutiamo, però presto con un problemino al collo. Oh, bene, ma volevo vedere i cataristi chiesi, bello, è un pezzettino. Pienti. Il capà delle parate del Jiu Jitsu però, o Jiu Jitsu Federico no? Ma poi lascia stare il Jiu Jitsu Ma più, Maestra stai benissimo eh, Però se posso dire Se posso dire so che io ho visto la vostra bellissima casa recentemente Sì È splendida E ho visto anche un bellissimo dipinto che avete in camera da letto Che L'onda di Okusai. Quindi lo stichenzi mi ricorda l'onda di Okusai. Grande Poli. Yeah. Piede sinistro contro piede sinistro a taglio, attacchi alti e bassi, gomitate, eccetera, eccetera. Il movimento dell'onda, l'andare e tornare è segno positivo di questo kata Bello. di parate. Però è armonioso, il fatto da voi è molto armonioso. Negli anni, negli anni della nascita del Jiu Jitsu, così, grazie a Soccer per Clark e Shikey G.S.B., il era poco conosciuto e si sentiva spesso il karateka, il judoka senza nulla togliere l'aikidoka a dire io faccio giudizio. jitsu la nostra domanda primaria era vediamo i primi due passaggi di stichienti Finito e si, e si andava a sbattere, stichienti, l'onda è bella, l'onda del mare va e torna, il rispetto per la natura, il rispetto per il mare, il mare è meditazione, il mare è energia, e andare e tornare. Voi mi ricordavate l'onda di Okusai. Bello, grazie. Eh, grazie. grazie. Eh, no, <ride> ma cosa si fa a vedere? C'è ancora? ancora qualcosa da vedere. Guarda, vediamo, come corre oh, il tempo. come Vediamo, c'è ancora una tecnica. Ai, ai, ai, ai, che male. Ah, qui, questa fa malissimo. Ai, ai, ai, ai, ai, è una che tecnicuccia facendo, presa, la, la famosa stretta di mano, no? Piacere, piacere. L'omone ci dà la stretta di mano, stringe forte la mano, porta la cioè, mano della malcapitata vicino al triangolo genitale. Ok, ma io sono capace a farla, secondo te una donna ma è capace a farla? Ma ho 50 anni non ce la farai mai a farla a me che ho preso 100 kg, <ride> ma... Vediamo Lorenzo se c'è un video... Non ce la puoi fare a farcela, okay, ce la mai, non ce la fa mai, non ce Ricordo a chi sta guardando che se volete... Stringere la mano al nostro socche potete no. provare indietro, ma non ha bisogno di manfrina Se fa male, basta che, che stringerci a tutti. Non, non Qualcuno, eccola qua. No, non ce n'era un'altra con la presa. Eh, adesso la cerchiamo. Non Grazie va. a Lorenzo che sta impazzendo e cercarsi. No, questa sera sono stata brava, ho messo tutto in ordine. Davvero ah, sì, Lei questa è sempre sera. brava, la nostra Sian viva viva, il nostro Sian è sempre brava. brava. Specialmente e... il 25 di dicembre esatto. eh, di gennaio. È di dicembre perché è Natale, è il gennaio è il compleanno. Eh. Allora, Lorenzo continua a far così, non lo so non... Come ne hai Va una bene, sola? Dai, la... Pazienza, non la... dai, Maurizio, a... la... dovevi inviarla anche tu. Eh? <ride> non ce la fai a La faccio. vediamo alla prossima. Dai, È inutile Essa... che racconti che l'hai fatta. Basta video, fai, abbiamo qualche faccio. minuto. Eh, basta video e Lorenzo ci butta uno presa strangolamento presa fron soffocamento frontale uno strozzamento, strozzamento che ce l'ha spiegato molto bene Marco, il maestro Marco assolutamente, che salutiamo il maestro Marco Mazzucca eccolo. eccolo, qui cosa stiamo facendo qua? Allora, la prima tecnica di, di... strozzamento frontale del problema quindi nel nostro appena, di... appena uno arriva in palestra impara, impara questo dipende, ma prima sì. ti stavo Stavo strozzando adesso ti attacco di pugno. Cosa sì, è perché successo nessuno nel si lascia strozzare da fermo con un, un baccala. Per arrivare allo strozzamento, c'è questa difesa d'attacco ah, di pugno. Ah, caspita, ma... oh, ma pugno. è furbo! Come? Devo. Regigro, devo, devo fare una dedica se Obvio mi puoi tutto fare un'inquadratura. quadratura tecnico, eh. Devo fare una dedica al mio cian qua presente. Oh, oh, oh, oh, oh pronti, pronti. Sono pronta! Oh, sono puli. pronta! Una piccola dedica perché è giusto che sia. Ricordare questo momento particolare perché noi ridiamo e scherziamo ma soffriamo dentro per la chiusura del nostro esatto. dojo però questa dedica la faccio al nostro Sian Settimo Dan, Lia Salvetti perché le parole sono importanti da chi vengono pronunciate e da chi vengono ascoltate è uno scrittore che amo si chiama Paolo Quello ho letto quasi tutti i ah, suoi sì, libri anch io. e anche il mio Sian lo legge e lo adora e questa è una dedica per lei, per il suo compleanno, e per il suo dojo, per la sua palestra. Nei momenti difficili puoi perdere l'allegria, ma non puoi perdere la speranza. La speranza è la tua guida. Sensei, Maurizio Poli, Jiu Jitsu, auguri Shian. Grazie, auguri, grazie ragazzi, auguri, grazie. Auguri grazie, ma non che valore hanno assolutamente no. Poi sono Sei qua la nostra guida, tra di puoi. voi, cioè voglio dire, tutti i lunedì mi trovo con voi, cosa devo fare con lui, un po' di più, eh. E tra di voi. No, la eh. cartolina questa qui, io tra Un di voi Un pochino, però almeno Dobbiamo il nostro Dobbiamo chiudere la puntata di solito sì. Dalle nostre parti qua nel nord Italia si usa questo Bere prima e dopo le puntate Prima e, tra... e dopo le elezioni. E durante Prima dopo e durante Durante Ah, devo dire che questa puntata non è in diretta per i vigili che ci aspettano fuori È registrata no, no, È no, registrata no. questa puntata Non ci prenderete mai <ride> sì, Auguri, ragazzi no? Grazie auguri, a tutti per gli auguri compleanno. che ho ricevuto dappertutto. A giovedì. Ciao, grazie. Ciao.